Ciao a tutti e benvenuti nel mio primo tag io non ne ho mai fatti finora e come potete notare non mi mostro neanche nelle video ricette perché mi vergogno da morire ma ho accettato l'invito di molti di voi che mi hanno chiesto appunto di fare qualche tag e qualche vlog in più uh, di vlog ce n'è stato già uno um, un giorno di estate uh, quando siamo andati io e la mia dolce metà a Livigno se volete vederlo cliccate sulla like qui in alto e potete vedere il video vlog questo però è il primo TAG in assoluto, in eh, poche parole racchiude in 10 domande quello che significa per me un po' la cucina e il mondo del food. Siete pronti? Mettetevi comodi e ascoltate le mie risposte. Ciao e al prossimo TAG e alla prossima ricetta! Il piatto a cui non ringeresti mai? Allora, il piatto a cui io non rinuncerei mai è in assoluto la pizza. La pizza è in qualsiasi variante, in qualsiasi gusto e qualsiasi forma. Ma non potrei mai rinunciare nemmeno alla mozzarella di bufala campana, una bontà squisitissima. Io sono originaria appunto di Napoli e vivo a Brescia da sei anni quasi e ho avuto la fortuna, il piacere e l'onore di avere un fornitore per eccellenza di mozzarella di bufala ma anche di tutti gli altri prodotti tipici campani. Uh, ve lo consiglio per voi che siete nella zona. Si chiama Accattatavillo e si trova in zona San Polo. Giù nell'info box vi lascerò l'indirizzo e il link Facebook per accedere al negozio. Ve lo straconsiglio davvero. Qual è il piatto che ricorda la tua infanzia? Allora, il piatto che mi ricorda la mia infanzia in realtà non è uno, bensì due. Il primo è la pastina al formaggino che mi preparava spesso la nonna quando ero a pranzo da lei. Che io adoravo tantissimo, quella cremosità del formaggio che si mescolava alla pastina spesso agli spaghetti spezzati. Un ricordo, e devo dire la verità, ogni tanto la preparo ancora. <ride> Mentre il secondo piatto è un dolce. Il dolce giorno e notte è una ciambella metà bianca e metà cacao. Che mia mamma preparava sempre per le colazioni mattutine. E questi sono i due principali piatti che mi ricordano la mia infanzia. Dolce o salato? Bella domanda. È difficile scegliere perché a me piacciono sia pietanze salate che pietanze dolci. Mm, diciamo che in generale a me piace la buona cucina. E per salato ciò che preferisco del mondo dei piatti salati è molto appunto la pizza, mozzarella di bufala e i primi piatti sono amante della pasta non che io non ami i secondi ma amo la pasta mentre per i dolci amo tutto ciò che riguarda il dolce ma non mi piacciono quei dolci troppo dolci scusate il gioco di parola Quel dolce giusto, quel livello zuccherino giusto che non resti stucchevole a palato. Quali sono i tre ingredienti che non possono mancare nel tuo frigorifero? Allora, se si intende proprio frigorifero in senso stretto, i tre ingredienti che non possono mai mancare nel mio frigorifero sono le uova, il latte e verdure e frutta in generale se invece si intende nella tua dispensa generale non possono mai mancare la farina, l'olio e appunto le uova diciamo che con farina e uova si possono creare mille cose e anche se ti mancano cose, ti mancano alcuni ingredienti in casa, non sai cosa preparare con un po' di farina, un po' di uova, possono uscire delle belle briochine o oh, dei bei rustici se tipo hai nel frigorifero dei salumi misti e però non sai cosa fare, ma non hai molto a disposizione ma solo un po' di farina per esempio puoi creare per esempio dei buonissimi panini napoletani se ti interessa la ricetta clicca nel like qui in alto a sinistra e la troverai qual è l'attrezzo da cucina che utilizzi più spesso? allora l'attrezzo che più uso in cucina sono le mie mani perché mi piace impastare, sentire la pasta tra le mani Non sono quel tipo di persona che per impastare usa i guanti O per tagliuzzare le verdure usa i guanti Io uso le mani ovviamente ben lavate ma uso le mani Però se proprio vogliamo intendere attrezzo come utensile, come macchinario Quello che uso più tanto è la planetaria Perché a me piacciono molto i lievitati, appunto le pizze e Quindi sì, la planetaria hai mai usato la cucina per conquistare un uomo? Allora, la cucina per conquistare una persona, un uomo, no. Nel senso che quando ho iniziato a cucinare per il mio compagno l'avevo già conquistato però diciamo che in occasioni speciali io preferisco tipo a San Valentino piuttosto che andare uh, a comprare per dire fiori, cioccolatini già confezionati preferisco star lì io a occuparmi uh, del confezionamento ma anche della produzione di cioccolatini uh, creare una, una cena a tema, qualcosa di carino quindi da questo punto di vista sì, prendo per la gola la mia dolce metà a che età hai cominciato a cucinare? Um, ho iniziato a cucinare, a mettere le mani in pasta fin da bambina. Uh, quando da piccola, magari mia mamma il sabato sera um, era consueta di stare lì a impastare le pizze per la cena mi dava sempre una piccola porzione di impasto che io stavo lì sbizzarrendomi creando formine strane, pizzette piccoline oppure anche quando mia nonna stava lì ad impastare gli gnocchi l'aiutavo a fare quel piccolo sorchetto che serviva appunto a racchiudere il sughetto e se vi interessa la ricetta dei gnocchi a proposito ho preparato dei squisiti gnocchetti all'acqua che trovate cliccando sulla like qui in alto a sinistra Uh, diciamo che però, um, allo, da, mamma, da mamma e da nonna, ho appreso i primi rudimenti no, della cucina. Però, non avrei mai immaginato di appassionarmi così tanto alla cucina fino ad arrivare al, um, all'apertura appunto del blog. Questa spinta ad aprire il blog mi è stata data dalla mia dolce metà Luca e da una persona per me speciale, mia cugina Melania, che mi hanno incitato quindi a creare. Um, a creare questo blog e a far concretizzare un po' quella che era la mia passione per la cucina e spero di riuscirci. Mi raccomando, iscrivetevi in tanti al mio canale, così mi fate capire che ti sto riuscendo un pochino in questo intento, no? Cucini i piatti tipici della tua regione? Allora la risposta è sì. Cucino piatti sia della mia regione d'origine, quindi la Campania, perché come vi ho detto sono originaria di Napoli, sia della regione che mi ha adottato, la Lombardia, perché come vi ho detto vivo a Brescia per amore. Uh, come Diciamo che come piatti che amo cucinare molto della mia terra c'è appunto la pizza. Uh, ma ho preparato anche panini napoletani, mi piace preparare i panini napoletani, le sfogliatelle eh, trovate la ricetta anche delle sfogliatelle cliccando qui in alto a sinistra uh, mi piace anche uh, cucinare piatti tipici della regione del mio compagno uh, infatti ho preparato l'osso buco alla milanese che trovate cliccando qui in alto a sinistra e ho preparato anche il dolce di rose, che è un, piatto, è un piatto, è un dolce tipico bresciano, di pasta brioche soffice e morbidissima. E anche questa trovate la ricetta cliccando qui in alto a sinistra. A me piace comunque un po' sperimentare vari tipi di cucina, sia regionale, nazionale quindi, ma anche sperimentare altri tipi di cucina. Ad esempio adoro molto la cucina asiatica. E proprio di recente ho preparato dei noodle all'orientale e trovate qui anche questa come ricetta. Uh, diciamo che a me piace sperimentare abbinare gusti che potrebbero sembrare contrastanti in natura uh, oppure utilizzare pietanze o ingredienti che sono, appartengono per di più al mondo del salato unirli invece al mondo del dolce e viceversa infatti recentemente ho preparato la torta di compleanno al mio compagno e, uh, che ha compiuto 32 anni e io ho preparato una torta al cui interno presentava una gelie al pomodoro Trovate qui la ricetta. Mi raccomando, non storziate il naso, vi assicuro che è buonissima. Qual è stato l'ultimo piatto che ho cucinato? Uh, l'ultimo piatto che ho preparato è stato per l'appunto quello di oggi a pranzo, che ho preparato gli spaghetti alla matriciana. Cliccate qui e trovate la ricetta. Le adoriamo gli spaghetti e poi come vi ho detto, io adoro la pasta. Descrivi con un aggettivo cosa significa la cucina per te. Beh, cucinare per me è una passione, infatti il termine passione l'ho inserito anche all'interno del nome del mio blog e quindi del mio canale, Angela Passione Cucina. Eh, diciamo che la cucina per me è sperimentare, è fantasia, ma anche è creare quei giusti accostamenti di sapore, ma non solo di sapore, ma anche um, piatti belli da vedere, perché ricordate che si mangia prima con lo sguardo che poi col gusto. Ma la cucina è anche e oh, sfogo e, um, cioè, vi capitano mai quei momenti in cui siete nervosi ma non sapete magari neanche il perché o magari un motivo c'è assicuro, vi assicuro preparate un bel impasto, una bella pizza state lì a impastare, impastare, impastare vedrete che vi sfogherete ma anche già il fatto, anche preparare una pasta, star lì a destreggiarsi tra i fornelli o tra i vari ingredienti, vi, sentirà, vi renderà felici perché da, da qualche ingrediente creerete un bel piatto, un bel risultato finale. Spero che questo tag vi sia piaciuto e che non vi sia sembrata ridicola nelle risposte. Scusate se magari avete notato quell'imbarazzo che c'è, ma ho bisogno ancora di sbloccarmi. <ride> ehm, niente, per questo tag uh, scelgo di taggare Mauro Antonio del canale 55 Wiston 55, Stefano del canale Chef Stefano Barbato, Chiara del canale Chiara Balbon. Marzia del canale Delizie e Pasticci di Marzia. Stefano del canale Stefano Cavada. Taggo Micaela del canale Prima del Caffè Soddisfazioni in Cucina. Taggo Andrea del canale Bello, Buono e Saporito. Taggo Fabrizio del canale Fabri ai Fornelli. Taggo il canale Giugis Kitchen. Ciao e al prossimo video!